Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e oggi vi voglio presentare il mio nuovo progetto per questo canale Allora, come sapete da un po' che non pubblico video e, le, e li pubblico tipo una volta ogni due giorni um, Però stavo preparando tutto questo ed è per questo, è per questo che lo stavo facendo um, Allora, praticamente cercherò di pubblicare tre video al giorno se ci riesco uh, perché così riesco a um, uh, vie, riesco a far piacere a, a, tut a tutti i miei fan se ce ne sono uh, uh, perché così pubblico un video di Galaxy, un video di Smash e un video di Pokémon ogni giorno Um, e anche visto che ho intenzione di smettere di fare tre let's alla volta ma farne solo due o uno poi devo decidere quando finirò il prossimo let's che sarà probabilmente o Pokémon o Galaxy uh, inizierò il il non inizierò il let's dopo poi aspetterò che l'altro finisca eh, così Così eh, potrò fare smash e l'altro play. Avete capito? Spero di sì perché non ve lo spiego di nuovo Tanto quando succederà, succederà ok um, abbiamo finito le, la prima isola ora passiamo all'altra attraverso questo spirito uh, quel personaggio lo faccio dopo prima finisco tutti gli spiriti e poi faccio il personaggio Ryuta Ayami uh, beh fonderemo in acqua eccetera eccetera <ride> avete letto? E io non so leggere così veloce Da da da da da. Faccio il sostituto. Andiamoci una mossa. <ride> ok, finalmente. Come sempre... Uh, Cos'è successo? Boh. Ah, è vero, sì, qua avevo fatto un taglio. gli è uscito Kirby, il mio personaggio preferito. Che bello. scenario, non l'ho mai visto eh, e non so neanche se questa è tipo una versione no, non può essere Omega, non credo beh, qui sono morto perché sono affondato perché si, si affonda più più velocemente Pronti? e faccio la rivincita allora Che si può dire? In questi... nei video di Smash non, non c'è molto da dire. Cioè, um, se volete faccio un sondaggio in cui um, chiederò se commento o no le, gli episodi di Smash. Perché così eh, forse è, sarebbe più godibile il video invece che sentirmi parlare così perché da post produzione non si può dire nulla lineback maestro quindi una stella luigi Bowser mi piace molto um, perché è molto forte, a me piacciono i personaggi potenti infatti Kirby ha molte, molte mosse che possono mandare fuori da, dallo scenario poi Mega Bowser c'è fortissimo altro che Giga Bowser Mazzi Bowser è il meglio Vittoria! E' così poco ma un attimo ma ero leggendario no è un mazzo ok meno male ok i leggendari devo fare una parte in una parte a parte dopo aver sconfitto il boss finale tra virgolette uh -huh, spoiler Vediamo il personaggio che ci tocca. Pikachu, Pikachu contro Pikachu. Pikachu mazzi contro Pikachu normale. Pronti! Ah no, è vero, ho messo la. Anche, pure questo, anche se non dice che Martin è piuttosto grande rispetto a, al Pikachu normale, secondo me eh, questo è soltanto un ingrandimento della Xbox e eh, vabbè pure del modello di Pikachu, perché eh, forse non cambia nulla di statistiche di attacco di, di queste cose, solo l'Xbox è più grande perché... Tapucoco è piuttosto grande. Vuoi continuare? Forse. Se no non avrebbe senso, cioè perché non mi dicono se è Mazio o no. Pronti? Via! I Pokémon non si, non si possono mandare fuori dallo scenario. Infatti qui avevo provato a mandare fuori Tapucoco ma non si può fare. <laughs> Pikachu, Pikachu <laughs> che stiamo decisamente vincendo alleluia allora eh, quello, quello che abbiamo visto prima era lo spirito che ci avrebbe potuto permettere di andare nella ferrovia però poi quindi, quello è il Pikachu che abbiamo usato prima eh, vabbè, eh, però naturalmente per ora non lo prendo prima finisco gli, gli spiriti normali dentro, dentro cioè sulle isole e poi finisco con quelli ok, casuale come sempre scenario di Kirby è questo qui di Wispy Woods non è che mi piace tanto perché mi dà fastidio quando Wispy Woods fa il soffio di vento perché perché manda via gli avversari quindi non mi piace tanto cioè non, non ti meriti la morte dell'altro avversario perché No, non te la sei meritata no, Non hai fatto nulla È solo Wispy Woods uh, Comunque qui abbiamo sbloccato il nuovo Il nuovo uh, um, Dungeon Che farò quando finiremo tutto A quanto pare eh, questo quel spirito non ha una canzone sua, visto che Cioè la canzone di Smash. Come sempre Pikachu, non so perché oggi al gioco piace Pikachu. Via! A quanto pare gli piace pure questo scenario che lo propone ogni volta. Vabbè, ehm, abbiamo finito... Uh, faci molto facilmente questa sfida e ora andiamo a sconfiggere vecchio l'over semplicemente i lanci saranno più potenti e poi non ho letto ma comunque dovrebbe andare tutto a posto con gli spiriti che ho il nemico se era più lancio vabbè Pronti? Via! uno è già morto mentre uno l'altro è cioè non si può commentare una battaglia di smash succedono troppe cose ehi vuoi quella barca ecco Ops, ho fatto troppo forte. Que quello che ho appena detto è, que è proprio quello che pensavo mentre, mentre stavo facendo la battaglia. 20 sfere vita e cioè abbiamo una vita da prendere, però non la prendo. Non la prendo. Vitorino e Link è macchinista. Gli attacchi di nemico saranno più potenti, la potenza di attacco del mio nemico aumenterà e. Sempre l'ultimo non mi fai leggere. Che non ho visto nulla il nemico ti infliggerà danni scontrandosi con te Pronti? Via! il bello è che uh, qui l'incartone è, è, è nello stage lì nascosto peccato Qua ho perso perché mi sono messo sulle rotaie. Pronti? Via! Vittoria! <ride> Altro che Falcon Pench. <ride> Ok, quindi ora possiamo andare alla ferrovia. Quindi quello spirito si può usare solo lì. Uh, lì non ci possiamo andare, quindi ora andiamo dal personaggio. Ok. Ok. Niente, sfera vita. <ride> Suspense. che ha aumentato la potenza degli strumenti da lancio non so perché non me lo ricordo è da un casino di tempo che tengo questo video da pubblicare uccidere mi e dai attrazione degli strumenti rigeneranti questo sembra più, più utile Non preoccupatevi, il fuciliere mio, mio è di Dynamite Hits e sono già pronti, anche se quello di Dynamite Hits rimarrà eh, inutilizzato. Sono già pronti però non lo userò molto visto che non mi piace. L'unico che mi piace è il lottatore Mi, quello, quello eh, che dai pugni. mentre gli altri due non mi interessano, né lo spadaccino né il fuciliere. Qua non, non... Allora, credo di vincere, probab molto probabilmente. Vinco con Fox, ma Fox io lo detesto quando, quando combatto di solito. Non so come ci sono riuscito. Comunque, gli occhi dei fucilieri miei sono diventati rossi a un certo punto. Ok, ora andiamo alla ferrovia. Quella leva l'avevo attivata già in quel nel video precedente. Um, quindi possiamo già andare la mossa speciale in giù sarà più potente il nemico sarà più mossa speciale in giù il nemico diventerà invisibile questo perché Zelda la mossa speciale in giù di Zelda è evocare uh, spettro cioè lo spirito che stiamo per fishare <ride> um, e quindi, essendo invisibile, spammerà quella mossa perché così, Via! così crea lo spirito. Wow, genio. Solo che creando sempre quei gli spettri, spettro, eh, fa capire subito che qual è la sua posizione. Comunque, secondo me dice spesso userà quella mossa anche se veramente la, la spamma. Beh, mouse. Serie Super Mario, Super Mario uh, 2, oppure Doki Doki Panic. Vabbè, uh, quella mossa la, la spamma, ma uh, tipo quando sta per cadere da qualche parte, probabilmente usa il. usa il recovering. Non voglio usare il fucili Mi perché non mi piace, quindi metto casuale. Lì era solo per farvelo vedere, per, per, uh, perché sì, e perché il mio Mi è molto bello. Pronti? Via! Sì, uh, la bomba c'è perché quel boss lancia le bombe appunto. Con la leva ancora da attivare. Questo è un piccolo cieco. E, e, e si inizia a perdersi. Yeee. oh spirito finalmente zebesiano mai sentito nominare io in effetti non sono un grande fan di molti giochi nintendo cioè metroid io non lo conosco proprio um, un po' animal crossing lo conosco poi link Zelda non tanto per un po' mi ci sono appassionato però poi Uh, ho iniziato a disinteressarmi non so perché um, che altro super mario vabbè uh, kirby vabbè <ride> pokemon vabbè poi tutto il resto un vuoto niente Pronti? Falco neanche mi piace, visto che è un clone di Foz, però Mazzi... Mazzi risolve sempre tutti i problemi. Si riabilita, non posso fare nulla. Non posso fare nulla, t'ho l'ho detto. Questo non è un taglio, era... Era la cutscene del del treno quando appare. Pi, pi. <ride> la, la voce di... La voce di Pichu sembra normale quando è Mazzi. Peccato. Oh Puoi no. Continuare? Sì. No. Non lo so. Sono incerto. C'è un personaggio! Di sicuro non Pichu! Ah vabbè incontro l'energia, super corazza e eh, più lanci! Ah wow quindi... <ride> vabbè uno St Olimar un altro dei, dei personaggi che odio di più, infatti muoio subito. Continuare? Due, no, non mi potenzio per, per la, la vita Lascio sempre quelli che ho già Dai, Se gioco un personaggio. un personaggio decente Muoi da Kirby? No, Ice Climbers, buono Eh, solo... solo il personaggio con che sta questo qui che sta davanti, quello rosa. È, è, il... è quello che diventa mazzi quando è mazzi E anche quello che diventa piccolo quando dovrebbe essere piccolo. Mentre l'altro mi sa che so... si chiamano Popo e Nana. Sì, Pop... Popo è il maschio, quello blu, e nana è quella, è quella rosa. E Popo, quando, quando in certi costumi è mazzi, in altri no. In altri costumi non è mazzi, in altri sì. No, no, non intendo. Quindi, uh, niente, so. quindi niente, informazione. Ok, questo è l'ultimo spirito di oggi, perché... Ci siamo dilungati fin troppo. E questo mi sa che lo fallisco molte volte, quindi lo taglio. Cioè taglio la, la battaglia le battaglie fallite. Nemico di oh, brillianza bla bla bla. Ecco link. Vabbè. Lo scenario alle volte. Questo scenario alle volte. Eh, fa questa cosa, cioè crea una. questa specie di costruzione. Eh, me, eh, mentre non è, è off-screen, io non lo sapevo ancora. e quindi sono rimasto lì. non sapevo che cosa fare. Allora vi ricordo sempre che potrebbe, potete vedere il prossimo video se è stato caricato a, a destra e quello precedente. E a sinistra la playlist se vi interessano i miei video. E ricordatevi di iscrivervi. Ora però aspettiamo che io, io la faccio sempre fuori tempo questa, questa outro. Prima è troppo tardi, poi è troppo presto. Sì, qualche secondo. Ok ciao.